Bene, bene, bene, mm, ci siamo, ci siamo già sentiti, e forse è per questo che non abbiamo sempre voglia di risentirci, allora proviamo a pensare di essere qualcos'altro o qualcun altro, una cosa o un, un essere, essere una cosa, è già, già sentirsi vivo, perché quella cosa ha bisogno di qualcuno che la... Osservi, che la usi che la tocchi che ne faccia uno strumento da quella cosa nasce un suono e il suono è per sentirci per farci sentire quindi la musica è un mezzo in mezzo alla musica possiamo viaggiare per portare dove eravamo, a dove vogliamo arrivare? Nota bene. A volte bisogna nuotare per stare in mezzo alla musica, per far nascere la musica, per far arrivare la musica all'altra parte della riva. E costa, costa uno sforzo che a volte. Non si vede dal risultato, e quello sforzo nasce, si fa avanti, avanza per arrivare al risultato, con il rischio di essere dimenticato, o nemmeno mai conosciuto, saputo, e quello sforzo si perde nell'etere. C'è musica nell'etere. C'è silenzio nell'etere, ed è dal silenzio che nasce la musica, allora c'è bisogno di quella cosa chiamata etere. Se non ci fosse l'etere. Non nascerebbe la musica, non ci sarebbe quel luogo dove partorire le note. La conseguenzialità comincia da un vuoto, da un nulla. Se non ci fosse nulla, tutto sarebbe un flusso continuo, incatenato. E quindi il nulla che spezza le catene, ed è nulla che spesso fa paura più delle catene, il vuoto, dove non sai a cosa aggrapparti, appenderti, e sei come un abito che ha bisogno di essere appeso da qualche parte. E spesso non ti piace dove abiti, perché a volte ti chiudono, ti senti chiuso in un armadio, e, e dici, questo abito non mi piace, non mi sta più bene, e dà la colpa all'abito, se non ti guardano più, se ti guardano male, il male non è mai vuoto. Biodiversità.